Per il ciclo dedicato alle iniziative interessanti, oggi parliamo del MIR, il Music Inside Rimini. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. Il MIR di Rimini è la fiera del settore dedicata all'audio, luci, gli spettacoli, gli allestimenti, anche video e anche al settore DJ È l'erede del vecchio SIB, la fiera che includeva anche le biblioteche e quindi anche gli allestimenti per i locali. Il SIB è stato per molti anni un appuntamento fondamentale per tutti gli operatori del settore, per chi lavorava nei locali, era anche una partnership importante da parte del SIB, il sindacato e comunque l'associazione degli operatori del settore della vita notturna. Poi, complice sia la crisi delle grandi discoteche che la crisi delle grandi fiere, l'evento per alcuni anni non si è svolto. Dopodiché, sempre nello spazio fiere di Rimini, è nato il MIR. Il MIR è molto orientato sugli operatori tecnici del settore, quindi tutte le novità sugli impianti audio, le nuove casse, le nuove soluzioni, le luci, teste mobili, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di dimostrazioni nei vari spazi: tipo eh, gli artisti che suonano e fanno sentire la loro performance su impianti diversi, le novità in maniera di mixer, eccetera. Ci sono quindi un po' tutti i vari stand dei, dei principali marchi che operano nel settore audio, ci sono poi anche quelli che sono più gli spazi dedicati ai DJ: quindi lo spazio di Pioneer DJ che quest'anno organizzava delle conferenze molto interessanti e anche la panel stessa che ha deciso di dedicarsi in maniera molto aggressiva se vogliamo al settore degli impianti e degli allestimenti dei locali durante la fiera ci sono alcuni appuntamenti con degli ospiti importanti c'è stata la performance di o di Elio Fretese, c'è stata una talk su eh, musica, business e nuove tecnologie riguardante i DJ con Coccoluto, Alex Neri ed altri ospiti importanti. C'è stata poi la mh, conferenza dedicata ai tips e tricks per DJ con Rudy DJ al quale ho avuto il piacere di partecipare, organizzata anche da Max Monti e Alex Noschera della Music Academy di Rimini in collaborazione con Piner DJ. appuntamenti interessanti anche per gli amanti della musica più da discoteca elettronica e quant'altro. Anche se devo dire questa parte è molto limitata nell'ambito della, della fiera e di tutti gli appuntamenti presenti al Mir. Una particolare menzione se la merita la performance organizzata Waves Co che è un'azienda molto importante nelle soluzioni dei led wall e allestimenti per spettacoli con una bellissima coreografia di 1000 dance e soprattutto il nuovo impianto line Ray della Bose che devo dire è veramente spettacolare è come resa sonora è secondo me la novità più interessante proposta quest'anno ovviamente qui si tratta di impianti per mega concerti, mega strutture insomma una roba per service che fanno ospiti importanti o festival importanti però comunque è stato veramente un piacere da sentire e posso potete scorrere via alcune immagini per quello che può essere la resa fatta dal telefono. In generale eh, è una fiera soprattutto per gli addetti ai lavori, manca un po' di pubblico, di appassionati. Forse eh, in parte è dovuto anche a ciò che sono gli anni corsi, quando come dire, oltre al MIR c'era cioè il MIF, il Music Inside Festival, che però non ha avuto un grande apporto di pubblico per quelli che erano i nuovi presenti tutta una serie di artisti importanti nel panorama tecno-elettronico internazionale. Di conseguenza è soprattutto un appuntamento importante per il networking, per chi deve stringere accordi con le aziende, per chi deve farsi delle forniture di prodotti e per chi magari vuole conoscere delle persone con cui ha avuto soltanto dei contatti via internet o magari valutare eventuali sponsorizzazioni. Dopo aver fatto l'annuncio sulla pagina è stata quindi un'occasione interessante per incontrare le persone con cui ha avuto magari qualche scambio sul canale o potevano apprezzare i miei video. In generale comunque sono cambiato per rimanere aggiornati su quello che è lo stato dell'arte, delle nuove attrezzature, anche quelle che sono le, le tendenze e anche insomma, su dove si stanno direzionando i vari mercati. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.